Eccoci qua, eccoci qua, siamo live alle tre, puntuali come, come, come abitudine psicologicamente Intanto lasciamo qualche secondo perché così le persone abbiano un modo di connettersi di darci un feedback su tutto quello che è magari l'audio, il, la, il video, se tutto funziona come deve andare e a dare modo anche a Giovanni e agli altri di condividere sulle pagine perché lo scopo di questo canale è condividere competenze in maniera totalmente gratuita e vuole essere di sostegno e soprattutto di supporto in un particolare momento come questo dove le persone stanno attraversando veramente un mare in burrasca ed è difficile, difficile, difficile e che oggi è qua per dirvi che non siamo soli, che attraverso una serie di tecniche importanti si può in qualche modo essere sostenuti ed aiutati. Io intanto sto condividendo, magari qualcuno esatto. vedrà, mentre tu parli esatto. facendo, magari pensano che sto chattando, eh, <ride> ma in realtà no, no, no. Allora. sto condividendo, ciao a tutti, eh, sono molto contenta di essere qua oggi, era già un po' anche Vincenzo D'Amato eh, mi aveva appunto parlato eh, di queste dirette poi comunque io vi seguo vi spio vi stimo molto e, e, allora, e sono eh, assolutamente reciproca saremo in onda un'ora giusto fino alle, sì, alle sei più o meno, più o meno alle sei io la, allora tu lo sai ma lo racconto per coloro i quali magari non conoscono completamente psicologicamente, Il psicologicamente è un portale che accede a competenze di moltissimi professionisti, ci sono dall'insegnante di yoga al trainer di eh, al trainer, all'allenatore fisico, abbiamo eh, dagli adaptation degli alieni alle incarnazioni, all'ipnosi, allo psicologo, cioè, abbiamo Posso dire tutta una serie di tematiche per fare in modo che le persone che ci seguono possano trovare quel linguaggio che più è affine e assonante alla loro caratteristica, alla loro vita e trovare magari una serie di spunti per poi eh, vivere un pochino meglio, affrontare al meglio determinate situazioni che la vita, comunque come tutti, ci pone davanti. Io oggi sono veramente, veramente molto molto felice di, di, di rivederti. Eh, perché tu sai benissimo quello che tra provo per te ce lo siamo detti in più di un'occasione e credo che il tuo, il tuo messaggio il tuo modo di comunicare e, e la tua dolcezza possono veramente essere una dolce carezza per tutti quelli che in questo momento ci stanno seguendo ma guarda sicuramente mai, mai essere qua perché in questo periodo in cui comunque adesso stiamo cominciando già un pochino a uscire no? Però in questo periodo abbiamo molto, dato molta forza a questa comunicazione attraverso il web, no? E questo ci ha sì. consentito <susse> di creare delle forti carezze interag interagendo appunto tramite internet. No, nuovi modi no, no, no, no, no, di tra sfiorarsi, scherzarsi sì. o comunque dare la possibilità di stare vicini anche se lontani. Esatto, infatti nel senso di stare vicini, di sentire che alla fine la divisione. È una cosa, è un'illusione, che realmente è un'illusione. Poi chi eh, sta cominciando un, un cammino di risveglio e che conosce già questo fatto, no? che in realtà non siamo divisi, siamo tutti uniti, anche se in questo periodo hanno voluto creare e dare forza a questa a quest illusione, però in realtà non è così. Eh. Io nel frattempo ti vedo bloccato, non so se è successo qualcosa. la connessione, porta pazienza, ogni tanto abbiamo problemi di connessione. Dicevo, sì, hai ragione, la pandemia. Diciamo che io credo che un popolo possa essere gestito tra virgolette solo in due modi: per paura o per fame. E quello che io amo definire manipolazione di massa sta avvenendo, perché in effetti la gente ha paura di quello che succederà il domani, perché non riescono ad avere una prospettiva, quindi è decisamente io sto lavorando moltissimo con persone che hanno crisi d'ansia rispetto a quello che sarà, potranno magari garantire un futuro ai figli, come immagino molte persone che sono connesse hanno questa difficoltà, e la paura in questo caso del futuro e soprattutto l'incertezza sta, sta regolando quindi le paura e fame e questo ci stanno facendo fare. Non stai lavorando perché molti professionisti non stanno lavorando, quelle persone che magari aspettano i soldi della cassa integrazione stanno veramente purtroppo sperimentando la povertà perché c'è gente veramente, si sono quadruplicate le cose per andare a raccogliere il cibo nelle varie associazioni. Quindi è come, come facciamo i vecchi romani no? Dividi e intera, si divide e si comanda. E noi dobbiamo, secondo me, trovare un nuovo modo di rimanere connessi. Uno lo può chiamare preghiera, uno lo può chiamare mantra, uno lo può chiamare lo spirito guida, una connessione, un'energia. Insomma, il, il, mondo, il modo di definirlo può essere molteplice, ma secondo me il fine è comune è lo stesso per tutti. Guarda, assolutamente. <ride> Secondo me eh, chi non ha ancora maturato eh, l'equilibrio con se stesso è il momento che lo deve maturare perché non si può più rimandare e chi l'ha maturato invece può in qualche modo eh, sostenere eh, le persone che devono maturarlo perché comunque... Eh, è un momento in cui mi rendo conto che chi non ha lavoro chi non è, gli arriva la cassa integrazione chi ha paura eh, di ammalarsi e tutto quanto non è facile in un momento così però eh, credo che mh, ognuno stando con se stesso in questo periodo che abbiamo avuto a disposizione stando con se stesso ha dovuto per forza affrontare se stesso, affrontare la relazione a, magari di coppia i figli, la vita Ma infatti c'è una, una battuta che gira sui social che dice sicuramente da qui a nuovi mesi ci saranno molti divorzi molti nasciti <ride> ovviamente nell'interagire io sono d'accordo con te spesso io dico quando tu non decidi la vita decide per te quando tu non hai mai la possibilità di renderti conto che non stai vivendo il tuo tempo ma sei gestito da una società che è il tuo tempo arriva la pandemia dove ti costringe a fermarti Secondo me, il grande insegnamento che c'è, e secondo me è un insegnamento dettato da, dalle guide spirituali, poi ti dirò qual è la mia idea perché mi sono, inter, mi sono interfacciato con molte persone. Se tu hai l'intelligenza emotiva di dire: Ok, è ovvio che come bollino devo ritornare nella ruota per alimentare la società, quindi, comunque, la mia famiglia devo tornare a lavorare, ma vorrei imparare a gestire il tempo in maniera diversa certo. perché se li continuo a correre come prima ho perso l'occasione. Allora adesso io ti parlo del complottismo generale, eh, tra le varie teorie si dice che eh, all'inizio del gennaio, di gennaio c'erano moltissimi movimenti di truppe eh, che arrivavano dalla media, dalla Russia e dalla Germania, sembrava che ci fosse, loro hanno parlato di una sorta di esercitazione, e in realtà si pensa che poteva essere la terza guerra mondiale, io ti parlo di complottisti, ecco, ognuno prende la verità per quello che è decide eh, di, di gestirla. E sembra alcune persone dicono che questo coronavirus, per quanto devastante, sia stato un messaggio ehm, mandato dal mondo dello spirito per evitare questa strada che sarebbe sarà stata probabilmente ancora più virulenta e più violenta e per mettere in condizione l'umanità di comprendere che non è quello il, mo il mondo che, che, che, che possiamo gestire o comunque sostenere. giusto? ah ok, non, non capivo se era ah, ma poi oh. eh, allora, come... la, la, la, a me affascina eh. il tuo mondo perché scusami, eh, noi diciamo sempre che purtroppo l'uomo non è abbastanza intelligente per imparare dal suo passato quando tu ti occupi di una regressiva il passato è un concetto del tutto relativo perché lo spazio si dilata in molte vite e quindi quando tu riesci a avere un quadro un po' più articolato eh, e più ampio di quello che magari è la realtà soggettiva di questa vita, eh, riesci a dare un significato anche più intenso, più profondo a quello che ti succede. Ecco perché volevi, se ti fa piacere, accennare magari nello specifico quando ti occupi di cosa regressiva, qual è il passato e soprattutto qual è lo scopo ehm, in termini di anima o di persona relativa alla vita che stai vivendo che deve affrontare. Diciamo che quando si parla di tempo, noi siamo abituati a pensare il tempo come un qualcosa che è diviso e quindi esiste l'ora, esiste il futuro, esiste il passato, perché ci hanno messo dentro questa scatola dove tutto è diviso, un giorno a sette, una settimana a sette giorni, un mese a quattro settimane, un anno a totale. È stata la rivoluzione industriale del 1800, hanno deciso che 8 ore dovevi lavorare, 8 ore dovevi stare con la famiglia, 8 ore dovevi dormire. Esatto. E Quindi in relazione a quello hanno creato, poi manipolato il tempo in funzione dei cicli che sono industriali per intenderci. Esatto, già dal momento in cui è stato inventato il primo orologio e tutto, eh, si, è, si è creata ancora più divisione del tempo fino ad oggi, che ancora di più, no? Quando tu fai un'ipnosi regressiva, ovviamente, la persona entra in contatto con, con il sé supremo, che è lui stesso, e si rende conto che in realtà questo tempo non esiste. E si rende conto, faccio un esempio, a volte un'ipnosi può durare, che ne so, un'ora, un'ora e mezza a seconda, due ore. No? Quando le persone aprono gli occhi e gli dici quanto tempo sei stato in ipnosi, generalmente ti dicono 20 minuti, mezz'ora, proprio perché quando... In quell'ambiente eterico no? dove si lavora, e, e lì il tempo è lì veramente prendi percezione che il tempo non esiste, perché stai un sacco di tempo a lavorare, ma non te ne accorgi di, di, di questa cosa. Per cui lavorare attraverso l'ipnosi, si sì, puoi andare a vedere vite passate, puoi andare a vedere momenti storici, puoi andare ad indagare e vedere tutto quello che vuoi, cose che riguardino te e che riguardino anche il mondo però è molto bella questa percezione del tempo che è diversa da quella che viviamo noi quando siamo nella fase okay. di... la mia domanda è quando tu metti sappiamo che intendiamo le persone in un determinato stato quindi diciamo che tu li hai già portati in ipnosi e arrivi a ipnosi regressive in altre vite la mia domanda tu che sei un'operatrice ma so, so già quello che aiutano aiutare i nostri interlocutori cosa fai? Ti lasci guidare da lei o da lui in questo caso? Oppure c'è una sorta di direttiva, ci sono una serie di indicazioni o c'è un modus operandum che va bene per tutto o per tutti è una cosa completamente diversa e singolare? Sì, allora diciamo che eh, l'importante è cosa la persona vuole trattare in ipnosi, quindi è importante che la persona scriva i punti da trattare perché poi quando una volta che la persona è in ipnosi va a indagare su quei punti lì. Io personalmente eh, lascio sempre affiorare la prima cosa che arriva, nel senso che non vado direttamente a trattare subito il punto, ma vedo cosa viene naturalmente fuori come prima cosa, perché spesso è qualcosa magari importante, importante. Magari a livello no, materico, non lo sapeva, ma a livello di subconscio, a livello eterico, per eterico intendo. Sì, perché perché noi siamo fatti anche di certo. energia al corpo, certo. no, perché... altre cose importanti per la persona. In effetti, era questa è la seconda domanda, perché molto spesso in fase di analisi, quindi andiamo a fare le domande per comprendere, eh, la mente logica magari ti porta, un giorno Giusi, un giorno Irene, la mente logica ti porta a portare una serie di motivazioni proprio quando sei dall'altra parte. E in realtà ti rendi conto che quello è solo un paramento per una, un magari un problema più grande capisci? a me è capitato non, non ultimo stamattina, stavo facendo una sessione a una ragazza praticamente lei è innamorata della persona sbagliata perché questo è già fidanzato con un'altra persona quindi eh, poi però ti arriva quell'intuizione che tu non neanche anch'io da dove arriva gli dico senti ma tuo padre si e parte, è andato con un'altra donna, tu stai indirettamente usando Quel metà modello, quell'archetico quel per riconquistare il tuo padre. Forse devi fare un po' parte con la bambina e camminare da sola. Però in un primo momento non c'era l'amore per se stessa, la capacità di interagire, assumersi la responsabilità delle sue scelte, era un continuo vittimismo nei confronti di un uomo che non la calcolava. Qualcuno sappiamo che se lei si trova in quella situazione in termini karmici Ovviamente è il passaggio evolutivo che le consentirà di evolversi, di comprendere, di crescere e finché non lo affronterà, lo sappiamo, verrà sempre riproposto e secondo me, più lo eviti, più violento ritorna. E quando tu dici a un bambino, stai attento che scivoli, stai attento che scivoli, alla terza si spacca la testa, il, il, in maniera molto semplice è questo concetto. Sì, Raccontami una delle più belle esperienze, perché tu poi quando, quando racconti si apre tutto un mondo magico e meraviglioso. Sì, no, eh, no stavo sì, dicendo... Sì, sì a quello che dicevi tu, che potrebbe essere un metamodello, qualcosa che lei è già ha rivissuto nella sua famiglia, come potrebbe essere anche qualcosa di karmatico con quella persona. Magari c'è un karma tra i due che non hanno risolto un'altra vita e dovevano risolto esatto. pensa, no? Esatto. Perché Bisogna sempre, e questa è la bellezza no? del fatto del... del... Che può essere una cosa, cosa che è presente come può essere una cosa relativa a, anche a un'altra esistenza. Questo però a noi tra virgolette, operatori ci consente di gestire quello che io definisco il dono più grande che è la presenza l'assenza di giudizio. Perché noi quando ci interfacciamo con il cliente, con il cucio, con l'anima, chiamiamolo come vogliamo abbiamo presupposto che c'è comunque un significato anche se noi in, in quel momento non siamo in grado o di comprenderlo o di leggerlo. Eh. E rimanere così nel, veramente nell'assenza del giudizio ci mette nelle condizioni migliori di poter assaporare anche noi indirettamente in quel momento perché io ho, quando abbiamo sperimentato ho avuto modo di ehm, dire il tuo stato di ipnosi perché tu mi hai, mi hai portato in uno stato eh, in un paio di volte, cioè io ho seguito le, le tue istruzioni, e sono andato giù e sentirmi accompagnato con una dolcezza ma altrettanto ehm, si percepiva la fermezza e la sicurezza eh, mi ha messo nelle condizioni migliori per poi affrontare quello che noi sappiamo abbiamo affrontato in quel particolare passaggio, ti saluto tanto Vincenzo, lo salutiamo tanto e, sì, Lui è un po' come il grande fratello, cioè è sempre presente anche se non lo vediamo Sempre, sì. e sarà sempre presente nelle nostre vite. Un saluto, saluto anche a eh. Vincenzo D'Amato perché grazie a questo uomo a mi si è aperto un universo, io venivo dall'ipnosi eterica e attraverso lui è una di quelle persone, sai, nella vita abbiamo le persone chiave, no? Io sì, sì, sì, sì. Nella mia vita lui è una persona chiave perché attraverso appunto... Conoscerlo, ho potuto approdare anche un punto di vista diverso dell'ipnosi, no? più scientifico. Cioè, sì, più scientifico, ma anche lui è aperto a qualsiasi cosa perché lui passa dall'abduction dall degli alieni esatto. alla reinterpretazione e sempre in totale assenza di giudizio. Io non l'ho mai visto eh, contestare o soprattutto giudicare anche dopo una sessione una persona che magari ti diceva oh, guarda che sono su Marte, per lui era la verità, per quella persona era la verità. E quindi anche quello è un grande dono. Ma il vantaggio oltre a questo, che è importantissimo, è tu lo sai, gestire quattro, oh, quattro dirette al giorno con le, i volantini, con tante persone, è un lavoro, è un lavoro che noi abbiamo affrontato, ma soprattutto Vincenzo, Diana e Savino, lo hanno affrontato veramente con il desiderio di condividere, cioè Savino molto spesso all'una del mattino invece per fare i poster, le condividi su YouTube e lo abbiamo fatto proprio per la modo di condividere totalmente gratuitamente e per metterci nelle condizioni dove possiamo di regalare attenzione e carezze, fare anche solo compagnia, perché magari delle volte non si condividono i contenuti, ma perché non ascoltare un nuovo punto di vista, no? Sì, no, allora... io, io sono consapevole perfettamente che un lavoro, hai fatto bene a dirlo, perché comunque ci vuole tempo per fare i volantini, per programmare tutte le cose, seguire YouTube, seguire Instagram, seguire... E, e questo dimostra anche un grande amore nel voler condividere con le persone un punto di vista, prima stavo finendo, un punto di vista scientifico, ma io dico scientifico rivoluzionario, perché non è il classico punto di vista scientifico che esclude eh, le cose che non sono provate, no? Ma un punto di vista scientifico che include anche quello che può essere, ne so, il mondo eterico, no? Che certe cose magari non sono provate, però sono provate magari da studi attraverso l'ipnosi regressiva e altre cose, no? Infatti, però, anche il discorso che tu fai in termini di ipnosi, io molto spesso mi ritrovo a non a discutere, ma quantomeno a argomentare del mio punto di vista. Che secondo me, per quanto mi riguarda, è una verità. Non puoi annullare la mente. Quindi L'ipnosi è una tecnica per ottenere l'ipnosi regressiva. Tu devi utilizzare il cervello, la mente, i suoi meccanismi, per poi spegnerlo e accedere a altre risorse. Quando dicono. Finché c'è di mezzo la mente e non riusciamo a... Eh, non sentirai mai l'altra dimensione, per me è una stupidata perché anche solo nella meditazione quando ti dicono siediti, conta il tuo respiro o osserva il tuo respiro o recita questo mantra, deve partire da una parte cognitiva. Sì, anche perché poi diciamo che ci sono varie onde cerebrali e quindi a seconda di quello che noi facciamo possiamo essere in quelle più alte e più basse nel momento in cui... Andiamo a portare la verità e quelle che ci sono razionare a corrodare, ma anche quello che è questa realtà eterica, per cui non è vero che se è come quando ci sono i turisti che ti dicono c'è solo mente c'è solo anima per me uno diventa uno strumento dell'altro per me la, la, la mente diventa il mezzo per arrivare ad un fine più grande eh, io conto uno, due, tre, ma perché poi scende in uno stato alterato di coscienza che è l'ipnosi regressiva o comunque un, un, mettiamo un mondo meraviglioso dove si possono andare a risolvere i problemi per poi tornare nella parte razionale e al risveglio completo quindi uno è complementare dell'altro però come, come in tutte le culture, in, tu, in tutte le mentalità del mondo, è più facile dividere, perché così abbiamo una, un motivo per, eh, come posso dire, una delle purtroppo, una delle caratteristiche della nostra società è quella di tendere a, a giudicare e non a comprendere. Io posso anche non essere d'accordo, ma comprendo il tuo punto di vista e, do, e lo rispetto. E, tendenzialmente purtroppo la gente... Giudica e giudica anche senza aver... no, l'ipnosi, eh, ma sicuramente ti manipolano e ti spappolano il cervello. Quando noi sappiamo, perché l'abbiamo studiato grazie anche a Vincenzo, che la persona che entra in ipnosi ha sempre il potere di uscire da quello stato nella minunità in cui si va a toccare una serie di cose che non sono in linea con i suoi valori, con le sue credenze e via. Però purtroppo a volte piuttosto che sperimentare si prende per assodato le verità di altri, capisci? È quello che a volte ti lascia un po' perplesso. Sì, ma ah, sai anche appunto visto che si parla di questa divisione, cosa molto importante. Una cosa molto importante che io ho capito durante l'ipnosi, perché per, anch'io ho fatto delle ipnosi per me all'inizio, è che quando tu entri in ipnosi, veramente ti rendi conto che questa divisione non esiste e che l'altro è te, e che tu sei l'altro, e che siamo tutti la stessa cosa, no? All'inizio può sembrare un po' uno shock, può sembrare qualcosa di reale, perché poi vivi in un mondo, un mondo duale. Ma piano piano, lavorando questa informazione ed integrandola, questo ti porta a una posizione di non giudizio dell'altro perché ti rendi conto che semplicemente l'altro sei tu in un altro corpo che sta facendo un altro tipo di esperienza che oppure, può è positiva oppure è, la crescita. Magari le cose che proprio ti danno fastidio dell'altra persona sono quel, quel riflesso che ti mette in condizione di comprendere che sono le aree dove tu devi lavorare. Io quando faccio le mie sessioni. A volte mi occupo di PNL o solo di coaching, ma quando vai a fare quel tipo di sessioni mi rendo conto che ci deve, se io non ho la capacità di entrare nell'empatia e creare quello che io amo definire il campo, il campo è quella zona dove io e te ci guardiamo e non ce n'è niente e nessun altro al mondo. Allora a quel punto siamo, tra virgolette, metaforicamente nudi, siamo davvero scremati da ogni concetto, ogni pregiudizio, ogni... Eh, come posso dire utopia sociale non abbiamo tutto quello perché veramente riusciamo a vedere l'essenza dell'altra persona e dire ok, perché molto spesso quando magari fai delle sessioni poi io se tu mi conosci a me non piace prendere in giro la gente io sono molto diretto, chiedo il permesso prima senti mi permetti di essere brutalmente sincero quando mi dici sì io vado e quando magari si arrabbiano, magari ti, ti aggrediscono, io non vedo mai quella persona, io vedo il bambino dietro che si sta difendendo, perché in quel momento probabilmente ho beccato proprio la cosa che a lui più dà fastidio. Lascio sfogare, lascio andare, cioè non voglio mai interagire con, con l'ego, mi interessa l'io che c'è dietro, l'è il sé piuttosto che l'es, perché è quello l'essenza di, di quel passaggio perché il comportamento cambia ma quella quell'anima che c'è dietro a quel tipo di comportamento in quel particolare momento deve essere aiutata e sostenuta quindi prima e non mi preoccupo neanche di quello che mi dice potrebbe dirmi la qualunque che io sempre lì sono concentrato e lo puoi fare solo quando tu hai creato anche in ipnosi piuttosto che nelle altre terapie o le altre tecniche io lo definisco il campo, è un campo dove ci siamo solo io e te e il mondo non esiste, o per meglio dire il mondo diventa il nostro mondo. Ecco perché abbiamo veramente l'ipnosi per noi è proprio la magia del cambiamento. Quello che tu chiami Però... campo io chiamo connessione. Esatto, che... esatto. Connetti... Perché poi sicuramente sarà capitato, prima tu mi hai detto, mentre sto facendo l'ipnosi poi mi arriva quell'intuizione, quella cosa, no? In qualche modo, secondo me, Mario, quando noi stiamo conducendo l'ipnosi, siamo sotto ipnosi anche noi, secondo me, perché poi si crea appunto quel, um, quel collegamento all'altro che è una parte di te e, e, e tra tutte e due si crea quel collegamento al tutto che... che, certo. che anche il tutto da dove ti incominciano ad arrivare tutte quelle, quelle intuizioni, quelle domande, quelle cose che tu dici, ma, ma come è fatto ad arrivarmi questa cosa? Ed è la certo. parte più alta di te che sta lavorando in sincronia con questa dimensione qua. Esatto esatto, di esatto, esatto, esatto. Poi, poi c'è anche infatti dipende dalle tecniche e da cosa decisi di ottenere, perché delle volte magari è più utile non entrare in simpatia, dobbiamo entrare in empatia, ti, ti comprendo, ma gestisco io, perché una metafora che uso spesso è proprio questa cioè se tu stai affogando, io entro nel tuo dolore e incomincio a percepire il tuo panico, non posso entrare ad aiutarti e portarti fuori. Cioè io devo rimanere abbastanza presente da poter dire entro, ti mollo un cazzotto e ti porto fuori. Sì, sì, sì. Se non hai quella, quella, quella forza, e quella... perché poi è, lo sappiamo è un po' maia, è un velo sottile e lì se devi comprendere qual è il passaggio migliore, cioè se entrare e accedere alla connessione piuttosto che al campo oppure mantenerti leggermente più lucido, non dico distaccato perché non è possibile, non ci riusciremo comunque perché siamo esseri umani, però proprio abbastanza, abbastanza da poterlo trascinare fuori dall'acqua in cui sta navigando. Sì, poi quando dico nell'altro vedi una parte di te, ovviamente non, se noi lo vediamo non significa che stiamo vedendo i nostri stessi problemi o qualcosa che abbiamo vissuto, stai vedendo semplicemente un'essenza, un, un umano, che sta facendo dell'esperienza per capire attraverso il dolore o attraverso la luce, quello che la sua anima magari ha deciso di capire. no? Però bisogna sì, capire, io dico tra virgolette, l'autorità che per me l'autorità è quando tu rimani eh, centrato, no? quindi rimani in te, in modo che riesci a mantenere quel distacco che ti fa vedere esattamente le cose come sono. Sì, perché esatto. per eh, eh, non per la tua. Eh. No, anche perché eh, vabbè, adesso facciamo un esempio normale, semplice, se una persona davanti a te piange e tu ti metti a piangere con lei, ci può stare, ci può stare però a quel punto sei talmente preso dalla sua stessa energia, empatia, schema, che diventa difficile poi per lei appoggiarsi su di te per uscire da quella situazione. Quindi, ah, ok, capisco, se seguimi. Ok, Però... ti capisco, seguimi. Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Allora, esatto. adesso raccontami di uno dei tuoi viaggi più, più belli, perché sicuramente io qualcuno l'ho seguito, te lo raccontavo prima della diretta, eh, su, sul tuo canale di Facebook e, e tra l'altro, invito le persone anche a, a venirti a, a vedere sulla tua pagina che ci sono parecchie ipnosi regressive e sono fatte cioè, nel senso: si vede nel, come posso dire, non, non, non è artefatto il video, è, è, è, è potente perché è semplice e ehm, come posso dire. Ehm, è semplice la parola più giusta lo guardi e dici cavolo è vero non ci sono, non ci sono passaggi o, o finte, finte cose allora io intanto tu mi vedi bere oh, eh. questo è il mio caffè americano eh. io l'ho eh. preso come un, un caffè con, tra amici e mi sono fatto il mio termo di caffè americano. ma questo questa è, è proprio la, come si chiama è, è lo spirito di questa, di questa pagina abbiamo sempre mantenuto un rapporto noi, a noi piace immaginare, quando, come in questo caso io e te, noi siamo in un salotto che ci siano 5 o 50 persone, stiamo condividendo la nostra esperienza in totale, in, in totale sincerità e per quello che siamo, senza, senza fingere di essere quello che, a parte non ci riusciremo, però fare i professori lo lasciamo fare ad altri. Allora, dici, viaggi sono dei viaggi più belli. allora, diciamo che eh, ci sono due tipi di viaggi, quello che ho fatto canalizzando, perché come ti raccontavo prima, uh, a volte quando qualcuno non riesce ad entrare in ipnosi... Eh, Aspetta, Gianni, se posso chiederti, io so cosa intendi, ma magari qualcuno non sa di preciso cos'è la canalizzazione. Lo allora, praticamente quando c'è una persona che non riesce ad entrare in ipnosi, io mi collego posso collegarmi telepaticamente a questa persona. Okay. E, e, e, e, sono in ipnosi, si chiede il consenso alla persona ti colleghi telepaticamente e incominciano a, ad arrivarmi dei messaggi come se fossero dei ricordi, dei pensieri che quella persona mi sta inviando e quindi incomincio a canalizzarla ovvero comincio a dire cose che non sono miei pensieri, ma sono cose che riguardano lei. Quindi sto canalizzando lei. Questo quando ti colleghi a una persona, o puoi canalizzare anche delle entità. Se ti colleghi con esseri, magari, che sono trascesi, rimasti ad altri livelli, o entità, che ne so, di altri pianeti, tu ci puoi parlare e se io voglio che tu ascolti cosa hanno da dire, Incomincio a dire quello che mi arriva dal loro. Eh, un, ricettore, un ricettore per intenderci esatto. E quindi questo canalizzare significa far arrivare da un'altra dimensione a questa terza dimensione, attraverso la mia pineale, il mio corpo fisico. Un'informazione. Quindi, diciamo che a livello di canalizzazione l'esperienza, una delle esperienze più belle è una volta ho canalizzato un bambino che si è visto che arrivava ad un altro pianeta e, e quando ha visto il pianeta Terra questo bambino ha cominciato a piangere come un pazzo e ho cominciato a piangere io perché io ovviamente in quel momento canalizzo lui, quindi canalizzo eh, quello che sta sentendo. Quindi tu in qualche modo vivi ed esprimi le, le stesse emozioni che l'entità magari sta vivendo in quel particolare momento, corretto? Esatto, esatto. Quindi le più contenti sono questo bambino, quando ha visto il pianeta Terra da fuori, che sentiva le energie dense che non, non gli risuonavano. Un'altra esperienza potentissima è stata che mi sono vista nel, nell'utero eh, della mamma, di cui è sempre un altro cliente, che, che appunto io ero lui e quindi stavo vivendo a lui attraverso questa canalizzazione. È bellissimo perché vedi esperienze di questo tipo che riguardano altri, ma le senti nelle tue cellule vibrare come se veramente l'avessi vissute tu. Ok, la domanda curiosa, tu ti sei ritrovata a canalizzare quell'esperienza per il tuo cliente perché il problema del cliente andava affrontato in quel contesto o è proprio un altro tipo di passaggio? No, no, no. in quel cioè, Faccio un esempio, il tuo cliente aveva un trauma magari dovuto alla nascita e tu eh, la canalizzazione ti ha portato esattamente in quel momento o è casuale questa cosa qui? No, no, no, questa cosa è perché siamo andati a vedere lui soffriva di attacchi di panico, era un cantante d'opera e a volte prima di cantare gli venivano questi attacchi d'ansia. Siamo andati a vedere il momento e la causa di questo attacco d'ansia. Siamo andati, mi sono visualizzata all'interno della pancia della mamma perché la mamma non era pronta per avere questo bambino. E quindi questa okay. era un'ansia sua, ma era un'ansia un acquisita, acquisita quando lui era. Affitto e l'aveva acquisita a livello proprio cellulare, con no? infatti io ho sentito okay. chiamare proprio il suo corpo cellulare, e, e quindi è stato, siamo andati proprio al momento e la causa è apparto questo momento. Okay. Quando appare il momento dove il tutto nasce, in termini di ansia, piuttosto che di, di fobia, piuttosto che... Come si risolve? Nel senso che prendere consapevolezza già di quel momento e capire che parte da quel momento è di per sé un risolvere o quello diventa il punto di partenza per andare magari più in profondità e affrontare magari altre tematiche che eh, devono essere gestite per superare questa cosa? Eh, allora, eh, diciamo che eh, la... integrare l'informazione e portarla poi a tu un una cosa e ognuno ha i suoi tempi, in questo modo, perché c'è chi risolve la un'ipnosi e risolve subito, perché magari quell'informazione era già intrinseca al suo DNA, doveva semplicemente risvegliarla, e quindi appena ti faccio un esempio mio, io soffrivo di insonnia, quando ho fatto la prima ipnosi ho risolto subito. Perché ho capito la causa. In quel caso lì, secondo me, un'informazione che è un intrinseca nel tuo DNA, nel tuo essere dovevi solo ricordarti di quella cosa e ti è molto maggiore di risolverla. Quando invece è qualcosa di nuovo, la persona magari non ha quell'informazione, in quel caso magari ci vuole un po' più di tempo. Però, ovviamente, già lui vede la situazione, che era magari il momento della mamma, vede che quell'energia di ansia non è sua, la riconosce come non scura, in quel caso gli ho detto, guarda, quindi quest'ansia, dargli un colore, una forma, darla così. E poi si lavora sul futuro, il fatto che perdonare la situazione, perdonare la mamma, che in quel momento non era cosciente che stava trasmettendo il feto, anche quello. Quindi attraverso il perdono, attraverso la pulizia energetica, attraverso che lui si rende conto che tutto è avvenuto in quel momento, già quello ti toglie un peso, perché fai, oh... Conosco il motivo, la causa, non è una cosa mia, già potete ti in un punto di vista diverso. Comunque ti sollevo. La persona riguardando il video accadono dei miracoli pazzeschi perché tu ogni volta che ti riguardi il video ti arrivano informazioni nuove perché lo, lo guardo ogni volta con, con qualcosa che hai imparato. E quindi ogni volta ti arriva qualche sì, tempo. Infatti, infatti, una delle premesse che utilizziamo sempre, ma perché tra l'altro confermato e amplificato anche da Vincenzo: non dimentichiamoci mai che eh, prima di svegliare la persona o riportarla nello stato del presente, una delle frasi fondamentali è okay, che con tutto quello che questa cosa ti ha insegnato, cioè l'insegnamento, la lezione che c'è dietro a magari un dolore all'insonnia piuttosto che alla crisi d'ansia di questo tuo cliente cantante, quando capisci anche non solo la causa e l'effetto, ma anche la lezione che c'è dietro, quindi l'insegnamento che questa cosa ti porta. Allora diventa, diventa un cerchio che si chiude e ti mette in condizione poi di ritornare nel presente con una consapevolezza diversa. Esatto. Anche... Tant'è che in, in alcuni casi a me è mai capitato di collaborare, sai, quando si fanno le induzioni ipnotiche eh, bilaterali, nel senso che uno dice una cosa e uno l'altra, perché così i due cervelli entrano. Eh, entrano in, in conflitto e entra direttamente sull'inconscio mi sono ritrovato a dover chiudere alcune situazioni perché se tu non specifichi che puoi tornare solo ed esclusivamente quando avrai compreso un insegnamento dietro a questa cosa rischi di rendere vano tutta la sessione quindi è un passaggio eh, purtroppo molto spesso sottovalutato ma di primaria importanza sì, anche perché poi una volta che la la causa, la persona capisce la causa e poi immediatamente cambia. Perché a volte la causa non sempre la persona l'accetta, a volte bisogna che lei fa lavorare sul perdono. È come un po' la digestione: io dico, se io mangio una mela, ci metto magari 15 minuti a digerirmi e poi da lì il mio po' di tempo a portare tutti i nutrienti alle cellule, al cervello, ai muscoli. In sessione, sì. in sessione è uguale, tu capisci la causa, capisci tutto, con l'informazione poi la deve elaborare, la tua mente è razionale, devi. Se una cosa che devi accettare o no, non è che l'accetti perché devi essere d'accordo, ma l'accetti per evitare che continui a farti male quella cosa, no? Il, il cui, concetto di resilienza: di gestione, no? In cui dei poi lavori sull'accettazione, sul capire, integri, integri questa informazione e la trascendi, ma per trascenderla, devi comprendere come ti senti, cioè vivere tutto quello che provi, osservare come lo provi, in che parte del corpo lo provi, cosa ti sta insegnando e così la trascendi, per trascendere significa che te ne distacchi e poi già l'hai lavorata così, però è un cammino, ecco, non è che un, due, tre, e, poi, così, e poi la, la, la, esatto, guarda. poi la cosa più bella che fa parte del nostro modus operandum, ma perché siamo, siamo proprio cresciuti proprio nel nostro cammino è l'accettazione della responsabilità tant'è che quando noi lavoriamo e ci è capitato di lavorare anche con più persone insieme eh, non c'è mai il concetto di colpa non c'è mai il concetto di giudizio è colpa di se mia mamma mi avesse voluto bene, se tuo papà fosse stato biondo piuttosto che moro quando in realtà riusciamo a comprendere che dici, guarda, per quanto doloroso questo passaggio era quello che ti serviva per imparare, che ne so, che un papà può essere dolcissimo anche se biondo, tanto per dire una banalità, porti eh, la tua consapevolezza ad un altro livello, e sei sempre tu a gestire la tua vita perché ne sei responsabile. Quindi eh, quando diventi re, eh, rispondi con abilità responsabile delle tue azioni e in questo modo anche delle tue azioni... ...poi c'è un, un ritorno dell'audio. Sì, sì, ehm... sì. E quando tu diventi veramente responsabile quindi rispondi con le tue abilità perché hai compreso che non esiste colpa, ma solo insegnamento, anche questo che sia un passaggio spirituale, che sia un passaggio eh, evolutivo, che sia anche solo un, un insegnamento in termini realistici di una, magari di una realtà più materica, più densa, è fondamentale, perché mh, purtroppo in Italia tu sei straniera, io ho una mamma inglese, quindi le nostre mentalità sono state un po' mescolate, grazie a Dio, da, da più culture da insegnamenti da tutto il mondo. In Italia c'è il concetto di colpa, eh, ma se mio papà mi avesse voluto bene. Probabilmente tuo papà ti ha voluto bene, ma non è stato in grado di mostrartelo. Come si ritorna a dire prima, eh, nel momento in cui ti cerchi di comprendere, capire cosa spingeva tuo padre, o cosa bloccava tuo padre, e perdonare, perché perdonare significa per imparare a donarsi, quindi perdonarsi, è, un, è una parola che io amo profondamente perché ehm, quando tu perdoni sei in grado di perdonarti, quindi perdonare te stesso agli altri e alle persone che in qualche modo interagiscono con il tuo spazio e la tua vita. Sì, poi in questo momento la propria responsabilità significa eh, cambiare attitudine, no? nel senso che non è più il momento in cui... Eh, ti devono sanare far capire gli altri eh, non è qui il momento in cui la colpa è degli altri ma il momento in cui tu devi capire che gli altri sono degli specchi che ti mostrano o una parte di te che devi cambiare o una parte di te che devi trascendere ancora anche se l'hai già cambiata che può essere anche una parte di, di, di vita passata non solo di questa quando tu cominci certo. a guardare gli altri come specchi e come se fossi tu stessa ti rendi conto che ogni persona ti dà quello che è in grado di dare ognuno dà il massimo di quello che può con i suoi errori e non errori no? e poi, esatto. poi per me l'errore non esiste perché in realtà ci hanno messo tutti questi programmi eh, che siamo sporchi, che siamo peccatori che c'è l'errore che c'è. Le sì, da, da, dal peccato originale in su ci hanno messo di tutto e, poi, e invece a me piace pensare che esistono più università, c'è cioè chi attraversa chi impara attraverso il male, c'è chi ha, impara attraverso il bene, c'è chi impara attraverso gli errori, verso se stesso e gli altri, c'è chi impara verso, attraverso l'equilibrio. Ma in realtà entrambi i cammini, entrambe le università, ti portano la conoscenza, il diploma della conoscenza, della maturità, dell'esperienza che serve non solo a noi, ma a quell'integrazione wow. che veniamo. Quindi noi portiamo intelligenza... Quell'intelligenza a cui veniamo attraverso tutto questo, allora in un mondo in... noi siamo, noi siamo secondo me lo scopo primario della vita non è fare il parrucchiere, il truccatore, il ginecologo, l'avvocato, quello è il mezzo. Il fine più grande è quello di apprendere ogni giorno una competenza diversa. Ogni giorno noi dobbiamo sperimentare. Io faccio un esempio nel mio piccolo. Eh, io ho tre figli. Tu immagina se io ho paura del buio. La mia priorità sarà capire come gestire questa paura, trovare l'interruttore e dire a mio figlio: Guarda, che l'interruttore lì e lo porti ad un altro gradino. Lui dovrà affrontare magari che ne so. Eh, un mondo che non gli piace allora amore come lo puoi colorare e poi tu lo insegnerai a tuo figlio perché se non avessimo questa consapevolezza e questa voglia di imparare per esempio a me tutto quello che mi succede mi spiazza, mi, mi, mi stimola mi si buca la macchina ok, ma no, non dico figata perché sarei un folle ok, ma come la risolvo in maniera semplice senza rompermi tanto le scatole cioè io ho sempre questa spinta in avanti ed è tra l'altro ne parlavo anche nel, nell'ultimo libro, cioè io ho fatto la terza media e ho fatto la terza media veramente per miracolo perché mi sono presentato all'esame e ero, avevo la gamba rotta, avevo tutto, cioè ero conciato da via. e ho fatto anche un po' la faccia da pietà ti devo dire la verità. Anche la, mia <ride> la, mia di allora, la mia insegnante di allora parlò con gli altri insegnanti che dovevano farmi passare l'esame, disse ma fatelo passare, che cosa volete che faccia sto ragazzo qua? Finirà a fare il cameriere. <ride> No, e dentro di me ho detto: Cavolo, a medio termine è stato utile perché mi ha aiutato. Io ho passato l'esame di terza media. Dall'altra parte, poi, a distanza di tempo, dico: Cacchio, ma se ci avessi creduto non sarei andata a fare il cuoco, non avrei imparato a fare il parrucchiere, non sarei diventato un truccatore, non avrei fatto il coach, il trainer di neurolinguistica, non, sarei, non avrei sperimentato l'ipnosi, il viaggio astrale e quant'altro, o la spiritualità, inteso come in maluca. Allora uno dice, il mio passaggio è stato proprio questo, mai accettare la realtà per quello che è, e dire ok, io faccio un passettino in avanti. Tant'è che l'altro giorno parlavo con Sara, e dico Sara quasi quasi mi iscrivo all'università ma tu sei un folle, ma sì, va bene, però è sempre quella cosa in più, è sempre quelle, è quel passaggio che poi domani, quando io magari non ci sarò più, mio figlio dice, però mi padre a 50 anni, sei iscritto all'università perché non lo posso fare io, o non posso fare un'altra cosa, perché abbiamo necessariamente bisogno di evolverci e sostenere poi le nuove generazioni, io quando parlo di figli, non parlo di Nomi, di Thomas o di Sofia, tutti, tra virgolette, sono i miei figli, io sono qua in negozio da Sara, Alice è una mia bambina, non è la dipendente, Alice come stai oggi? Oggi mi sta meno bene, oggi sto più bene, fidanzata, è felice, c'è il giorno sì, c'è il giorno no. Sostenere le persone che stanno intorno li porta ad un altro livello, ad un altro livello ed è l'evoluzione, ognuno di noi è un piccolo mattone per, per elevare eh, il mondo che verrà ad un altro gradino. Ecco perché tu dici, cacchio, no, la, sfida, la, la, la vita è una sfida, la, chi te lo fa fare non lo sappiamo, non vediamo l'ora di ricominciare a studiare, a fare le nostre sperimentazioni, a fare le cose. Uno dice, dici, ma se hai 50 anni, che ti te ne frega. No, io, io vorrei ricominciare. Per dirti, in, in pandemia io ho letto due libri, un libro ogni due giorni, ma c'è questa voracità proprio di dire, cacchio, non ho capito questa cosa. Ah, adesso so come aiutare quella persona. Ma, perché... tu Ma tu ne hai, eh, hai... Perché... No, io, io, io, io leggo, leggevo quando eravamo proprio nel lockdown, chiusi chiusi, un libro in due giorni. Perché, per me, è un amico che mi deve confidare delle cose perché ha già risolto dei problemi. Per esempio, c'è un bellissimo libro, il, il Freud Mistico, che è meraviglioso perché quest'uomo di scienza di tutto. Si legge tutta la parte spirituale, la sua ricerca, l'ego che poi diventa l'anima, è un mondo meraviglioso. E quando l'ho letto dico: cavolo! Alla fine sono tutti linguaggi diversi della stessa espressione. Tutti vogliamo fare quel passettino in più per accarezzare trascinare magari quella persona che in quel particolare momento sta zoppicando. Prenderlo in braccio, no? Perché non si assumerebbe la responsabilità del suo processo. Però dire: la strada è questa, seguimi. Esatto. e questo è il nostro, il nostro grande dono, penso, in questo particolare momento. E poi, quando come pubblico i libri, eh, credo che alla fine di studiare non si finisce mai, perché quando lavori in un processo di crescita personale, per lavorare anche nella crescita degli altri, ti rendi conto che più impari, più leggi. E più ti si aprono anche possibilità di cose che dicevi ma certo. questo non mi piace io ti faccio un esempio l'ipnosi shock che l'abbiamo sì. fatto un master poi Vincenzo D'Amato insomma è un gran che maestro poi lui la, la, la ama particolarmente l'ipnosi io shock. la vedevo troppo veloce per me perché io sono un po' più lenta e, e dicevo eh, oh, mia, come faccio a fare invece l'ha spiegato in un modo e lì mi si è aperto un mondo che sono riuscita a fare l'ipnosi shock e mi sono, mi appassiona, cioè adesso quando mi dicono i blow, si shock io dico yeah, nel senso per cui ti rendi conto che più Però, paradoss Paradossalmente, proprio, proprio quello che più ci spaventa è probabilmente lo strumento che più ci serve in questo particolare momento. Allora, ti leggo qualche messaggio? Allora, sì. con i punti regressiva sì. si può no, aiutare? No, no, no, no. Eh, allora, Giusy ci dice eh, Robituso, eh, ci dice, con l'ipnosi regressiva si può aiutare la persona ad uscire dalla depressione? allora, con allora diciamo che la, la depressione bisogna vedere a che livello perché ci sono insomma de depressioni che vengono curate anche con farmaci quindi bisogna capire sempre i livelli e tutto Sicuramente... è una tendenza oppure una patologia esatto e mi, ci tengo moltissimo anche a dire che l'ipnosi regressiva non è una cosa scientifica, quindi non è qualcosa che tu puoi sostituire al dottore, infatti io eh, le persone che vedo non le chiamo pazienti ma le chiamo clienti, lo dico anche per evitare, insomma, e non è uno che fa il miracolo che tu vai dall'ipnologo e ti fa le cose. Sicuramente la depressione, come qualsiasi altra cosa, l'attacco di fame, le fobie, le paure, tu puoi andare a vedere il motivo, se è un motivo che è nascosto nel tuo subconscio, se è un motivo che riguarda questa vita o altre vite, se è un motivo che ha a che fare con, con quella che è la tua attività eterica e attraverso quel lavoro e, quel, e quella presa di coscienza ci può essere la possibilità anche di risolvere questi tipi di problemi e li risolvi, Noi, lo chiamiamo, io lo chiamo effetto placebo, nel senso che Attraverso certo. la attraver presa di coscienza può succedere anche che in caso in cui le persone prendono medicine viene fuori questo effetto placebo perché tu riesci a fare il miracolo di te stesso grazie a... a è, un po come, è un po' come quella frase che ti dico, che tu pensi di farcelo oppure no avrai comunque ragione dipende sempre dalla convinzione dalla spinta e come quando sarà penso sia successo anche a te magari tu ottieni un risultato straordinario con un cliente e ti dico domani ti porto mia figlia non funziona allo stesso modo perché tu avevi una serie di motivazione e sei arrivato perché avevi questa forte convinzione che l'ipnosi o l'ipnosi regressiva piuttosto che gli altri strumenti Potevano aiutarti, quindi l'80% del lavoro, tu l'avevi già fatto, io ho utilizzato quel 20% di strumenti per incastrare e metterti nella... Se la persona non viene o viene portata da qualcun altro, non può funzionare nello stesso modo, mi togli la possibilità di metterla in condizione di dire ok, hai scelto di venire, se ti dice no, mi ha portato mio padre, tu non hai più strumenti. Esatto, deve essere magari la persona se, se si vuole aprire questo mondo a qualcuno si può parlare con, con quella persona, gli si può fare vedere un video, gli si può dire guarda che questo è uno strumento che potrebbe servirte, servirti, servirte. Ma io comincio a parlare in spagnolo. Allora, ma chiamo bene lo stesso. Magari. E poi quella persona se vede questa cosa e gli risuona, allora in quel caso lì è più che dire vieni che ti porta a fare un'ipnosi che così risolvi. Io farei un'altra cosa, magari fare vedere qualcosa, e se alla persona risuona questa cosa, sarà lei stessa a dire, ma sai che questa cosa di cui mi hai parlato sento che potrebbe io, sapere. Io, io, io penso che sia sempre l'esempio che funziona, nel senso che questo, questo papà voleva portare la figlia, e gli ho detto: tu lascia, cioè vivi la tua quotidianità e fai vedere a tua figlia che sei più serena, che sei più, lei farà esattamente quello che tu fai, non quello che tu gli dici di fare perché è inutile che tu mi dici vieni da me, ti faccio, ti smetti di fumare quando in realtà tu fino a ieri fumavi come un turco quando magari vedrai che per due mesi non fumi incomincerai a dire ah, quasi quasi funziona questo strumento quanto mai lo vado a valutare lo vedo, lo valuto se no è sempre qualcun altro a decidere per te non può essere funzionale esatto, poi c'è una cosa fondamentale che noi pensiamo o quando non vogliamo cambiare noi o quando cambiamo vogliamo Potenzialmente, cambiare subito l'altro. No, quando in realtà il cambiamento più forte che tu puoi fare fuori di te cambiando tu, perché tu cambi anche il modo di vedere l'altro. E siccome l'osservatore, come dice quella, quella, quella cosa, ehm, hanno fatto uno, uno sperimento che fa vedere che, insomma, l'osservatore cambia la realtà. Se tu come osservatore, no. Certo. cambi automaticamente anche quella figlia, quel figlio, quell'amico, quel fidanzato, quel nonno, quel papà, sicuramente cambia già in base al fatto che tu sta cambiando non solo il tuo atteggiamento ma anche la perché, tua percezione. Esatto, perché poi noi dobbiamo anche considerare che filtriamo la realtà in maniera diversa, nel senso che c'è il più cinestesi con il visivo, l'auditivo, quindi la stessa cosa vissuta da cinque persone diverse, viene interpretata in cinque modi diversi. Esatto. E quindi non può, no, eh, Per questo non si può mai parlare di verità assoluta, si parla sempre di una verità soggettiva. Perché per dirti, se tu eh, stai, eh, ti ascolta un auditivo, magari per lui in quel momento stai urlando, mentre per il visivo è tutto normale. Esatto. Nessuno dei due ha tor torto. Eh, in relazione al canale che utilizzi e soprattutto come decidi di decifrare la realtà, quando tu dai un significato più grande a quello che vivi e lo metti e diventa una forte credenza io parto dal presupposto che tutto quello che mi succede per quanto doloroso è un grande insegnamento quindi io non perdo mai perché comunque imparo questo è il mio modus cioè è il mio eh, come posso dire è una mia credenza che alimento tutte le ok fa male eh? si sì, fa male ma io da questa cosa posso imparare così non perdo ed è un atteggiamento questa, Cosa succede? Mi mette, mi mette nella condizione di eh, vedere la realtà in termini sempre di possibilità. Io non, no, non vedo un problema, è, è come quando in questo particolare momento, eh, è, è, me l'ha insegnato un commerciale, però tanto per darti l'idea della metafora, fa Mario guarda che dove, quando tutti piangono c'è sempre qualcuno che vende i fazzoletti. <ride> la capacità sta nel dire ok, ma se io mi provo a vedere in questo particolare momento, quali potrebbero essere magari delle possibili soluzioni da qui a breve termine, ti muovi in maniera completamente diversa e quindi la vita è, è la vita non accade contro di te, la vita accade per te. Se tu comprendi l'insegnamento che c'è dietro, ti assumi la responsabilità, impari sempre. Ecco perché la vita è il miracolo quando tu dici si impara sempre dai libri, dalle persone, ti faccio un esempio, ieri sera ero fuori con, con amici e una signora mi riprende, mi fa male, tu l'altro giorno hai fatto un post che secondo me era, non andava bene. Scusami, te lo dico così, te lo dico in maniera brutale, dico non ti devi scusare, mi dai l'occasione per capire. In effetti aveva ragione lei perché io non avevo un quadro completo della situazione, mi sono affidato e ho scritto un post che potevo evitare. Ok, ho imparato, grazie. Invece di fare no, beh, ma tu non capisci giustificarmi o difendermi no. su una posizione che non ha senso, cioè, brava, la prossima, mi hai messo in condizione di comprendere che la prossima volta, prima di scrivere una cosa generica, era una banalità e eh, non stiamo parlando di omicidi piuttosto che, però devo avere un quadro più preciso della situazione e questo è un grande insegnamento. Impari sempre. Certo. Eh, ma tu hai certo. sbagliato. No, no, no, mi sono messo in condizione di imparare qualcos'altro. Esatto. E questo eh, è il nostro mondo. Eh, diciamo adesso, tante persone si stanno svegliando, però, eh, piano piano, secondo me, sempre più persone stanno uscendo dal paradigma di hai sbagliato o hai ragione, ma stanno entrando in oh, gioco. È, è colpa, colpa tua o colpa sua? Io credo che, per esempio, in Italia uno dei più grandi problemi italiani sono le telenovelas. <laughs> Okay, ma cioè, è io, è che America... io conosco l'Italia, cioè, a me è capitato una volta di, di vedere, ero a casa con la, con la mamma di Sara, il segreto, e tu dici, no, e poi ti rendi conto che si comportano allo stesso modo, tu dici, no, porti, non può essere, non può essere. Gianni, <ride> noi siamo quasi addirittura d'arrivo, io ti eh. chiedo di, di dare un... un una tua chicca, un tuo pensiero alle persone che ci hanno seguito fino ad ora e um, intanto le ringraziamo tutti perché qualcuno ha interagito con noi e um, sono strafelice di averti ritrovato dopo un po' di, un po di tempo don't e, don't... Ti confermo, e ti confermo e te lo confermeranno anche anche le persone che ci seguono, a prescindere dalla tua sensibilità, dalla tua capacità di canalizzare quant'altro, secondo me la tua vera bellezza si esprime dai tuoi occhi, e lo vedono tutti, te lo posso garantire. <ride> Grazie. No, anche a me ha fatto molto piacere fare questa avventura qua, venire in casa Vincenzo D'Amato psicologicamente, finalmente ci sono stato anch'io. Quello che posso dire a tutti è che... In questo momento meditate molto, cercate di, fare, di, di entrare in contatto con voi e tutte quelle cose che vi fanno arrabbiare, che vi fanno girare le balle, diciamolo chiaramente all'italiana, al milanese imbruttito. Cercate di, di capire, ma questa cosa perché mi dà fastidio? Cosa imparo da questa cosa? È una cosa che io faccio con me stessa, che faccio verso qualcun altro, cioè guardate le cose che vi accadono e invece di arrabbiarvi, fatevi delle domande, cosa mi insegna, cosa sto imparando da questa cosa, perché in questo momento vi porta molto, molta empatia con l'altro e molta empatia con voi stessi. E, e, e cerchiamo di non, uh, di non arrabbiarci con, con le persone, perché già stanno facendo tutti quelli che ci controllano il possibile per dividerci. Cioè, cerchiamo di essere uniti, di vedere l'altro come un maestro che ci mostra qualcosa e di empatizzare con noi stessi e con l'altro, perché in questo momento è fondamentale. Assolutamente sì. Giovanni, io ti ringrazio, siamo perfettissimi nei tempi, tu sai che ti voglio bene, non vedo l'ora di riabbracciarti al nostro prossimo Master e buona buona buona vita. Grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato e Grazie. sono certo che faremo altre, altre dirette insieme, magari con Vincenzo piuttosto che... Eh, Viviano, Sabino, chi per adesso esatto. tutti E a tutti quelli che si Una... sono collegati ci hanno scritto. Poi dopo mi vado a vedere i commenti. Esatto, un abbraccio, Ciao. Ti voglio bene. Ciao. Buona vita a tutti! A presto.